che non deve dubbio scagna Porco Dio, porco Dio, porco Porco Dio, porco Dio, porco Dio Mattia, porco Dio, Mattia Mattia Mattia, corri Porca Madonna, piglia l'ustraccio, Mattia Porco Dio